Buonasera. Ci ricordiamo tutti nella scorsa primavera, quando eh, ha cominciato a dilagare l'epidemia del Covid in Italia, che tutto il paese si è riempito nei balconi, nelle finestre, di striscioni con scritto andrà tutto bene. Disegnati dai bambini con gli arcobaleni. Adesso, a distanza di qualche mese, con una situazione simile, se non anche peggiore, nessuno ha più il coraggio di esporre slogan del genere. Noi allora, collettivamente, un po' eravamo illusi che le cose potessero andare diversamente e questo atteggiamento. Andrà tutto bene, si è dimostrato a distanza del tutto inadatto alla situazione. Anziché sperare che le cose fossero diverse da come in realtà erano, forse avremmo fatto meglio essere più realisti e cominciare a organizzarci subito per non far peggiorare le cose. Ecco, dico questo non per parlare del covid né per puntare il dito contro chiunque rispetto all'atteggiamento nei confronti della pandemia, ma per dire come questo atteggiamento sia significativo del nostro modo di approcciare la realtà. Noi passiamo la nostra vita a cercare di evitare ciò che non ci piace, a partire dalle piccole scomodità e poi il dolore fisico, le delusioni nei rapporti umani, la fatica, il lutto, la malattia, la morte. Desideriamo un'esistenza priva di problemi, nella quale tutto fili liscio, o più precisamente nella quale tutto vada secondo le nostre aspettative. Vorremmo una vita priva di dolore e di scomodità, nella quale i nostri desideri trovino prima o poi lo spazio per tradursi in realtà. Ma tutto ciò è impossibile. L'intera nostra esistenza è percorsa da episodi piccoli e grandi a noi sgarditi, che non riusciamo in ogni modo a evitare. Questa è quella che viene chiamata la prima nobile verità, insegnata dal Buddha, che dopo 2500 anni ancora fatichiamo ad accettare. La vita è piena di cose che non ci piacciono, che poi si presentano di minuto in minuto, anche nei più piccoli dettagli. Lo sforzo inutile che compiamo costantemente per evitarli è la principale causa della nostra sofferenza. E questa è la seconda nobile verità. La sofferenza di fondo della nostra vita è data proprio dalla nostra incapacità di accettare come normale ciò che è normale, di voler evitare ciò che è inevitabile. Questo non significa che, nella vita, che la vita è sofferenza e che dobbiamo per forza soffrire ma che possiamo trovare gioia, la vera gioia, in quello che c'è, senza bisogno di aspettare all'infinito che le cose vadano come pensiamo che dovrebbero andare. E dunque, nella meditazione che ci accingiamo a praticare insieme, esploreremo questa nostra tendenza a voler evitare di continuo gli aspetti sgraditi della vita che in fin dei conti si traduce in uno sfuggire ripetuto al momento presente, a quello che c'è qui e ora, alla realtà dell'adesso. Un qui e ora che non vogliamo vedere perché spesso non corrisponde a ciò che ci aspettiamo o a ciò che avremmo voluto. Faremo questa esplorazione nei dettagli, a partire dalle piccole cose, quelle apparentemente più insignificanti, ma che sono proprio tipicamente l'oggetto della meditazione. Quando siamo seduti in meditazione, operiamo di continuo degli aggiustamenti che ci allontanano dalla verità del momento presente, che ci fanno volgere altrove il nostro sguardo interiore. Osserviamolo insieme. Perciò assumiamo una postura consona alla meditazione, che sia vigile e al tempo stesso rilassata, e che possiamo mantenere invariata per una ventina di minuti, perché quello che cercheremo di fare è di rimanere immobili, perfettamente immobili. Ciascuno ciascuna di voi avrà già trovato la posizione giusta. Quindi vi invito ad assumerla chiudendo gli occhi oppure tenendoli socchiusi o se pensate di avere una tendenza forte ad addormentarvi, aperti. Ma che questa postura sia adatta per essere mantenuta. E in questa postura... Facciamo il primo atto di adesione alla realtà, di osservazione della realtà, del momento presente così com'è, ascoltando profondamente e unicamente per quello che è, senza aggiungerci nulla, il triplo suono della campana. Anche se con questa connessione internet potrebbe non essere sentito in modo ottimale Mentre sono seduto in meditazione, osservo essenzialmente il respiro che è e rimarrà per tutto il tempo della pratica il mio punto d'ancoraggio al momento presente. Cioè ogni volta che tornerò al respiro, tornerò a quello che c'è qui e ora attraverso il respiro. Quindi portare l'attenzione al respiro è semplice, perché il respiro è un movimento in parte volontario e in parte involontario, che comunque anche quando non ce ne accorgiamo è sempre presente. Noi vogliamo soltanto osservarlo per quello che è, senza volerlo cambiare. Possiamo farlo nel modo che ci riesce più facile. Per esempio, un modo è osservare, la, osservare mentalmente l'aria che passa attraverso le narici per entrare nel corpo. Ci rimane e poi ripassa di nuovo per uscire, sentiamo che è più calda. Un altro modo molto immediato, molto semplice, è di osservare l'addome, la nostra pancia, che si alza e si abbassa con il movimento dell'aria. Respirazione diaframmatica. Oppure possiamo osservare il respiro, nel petto, nel torace, proprio dove ci sono i polmoni che si espandono e si comprimono con i due movimenti della respirazione. Questa è la base della mediazione, osservare il respiro per poter essere aderenti a ciò che c'è nel momento presente, nel qui e ora, mentre come ci siamo proposti rimaniamo perfettamente immobili, si muove soltanto quella parte del corpo che è impegnata nella respirazione. Per il resto non vogliamo muovere assolutamente nulla del più piccolo dettaglio del nostro corpo. Neanche la lingua all'interno della bocca, neanche i bulbi oculari, pur sotto gli occhi, le palpebre chiuse. Neanche una falange delle nostre dita, delle mani o dei piedi. neanche un muscolo contratto della spalla, del collo o della schiena. E rimaniamo perfettamente immobili, non perché siamo masochisti, ma perché vogliamo fare un esercizio. nell'esplorazione della nostra tendenza a voler cambiare le cose, a voler sfuggire dalla realtà. Ogni movimento che facciamo è una piccola solito insignificante, ma in questo caso importante, fuga dalla realtà. Manteniamo sempre questa attenzione al respiro, alla posizione del corpo, mentre osserviamo che non ci siano parti del corpo che si muovono o che si vogliono muovere. Questo Essendo una cosa solo su noi stessi possiamo vederla. Magari scopriamo che mentre all'inizio avevamo assunto una posizione, una postura di meditazione che ci sembrava perfetta, nel frattempo la schiena si è un po' incurvata, ci siamo ingobbiti e quindi cosa cerchiamo di fare? Sistemare la posizione per tornare di nuovo a essere dei perfetti praticanti. Non facciamolo, non facciamolo, osserviamo quello che c'è e basta. Vediamo se ce la facciamo a non aggiustare la posizione, a non voler essere performanti, a non voler essere perfetti, a non, a non voler essere bravi. Non vogliamo essere niente, vogliamo solo osservare. Torniamo al respiro, attenzione al respiro e alla posizione del corpo, sempre disponibile. notiamo se nella bocca, all'interno della bocca, la lingua riesce a starsene ferma. Notiamo se le nostre spalle riescono a essere più o meno rilassate o combattono contro contrazioni. Notiamo se il viso è, riesce a mantenersi in uno stato di rilassatezza equanime o con espressione accompagna il nostro stato d'animo del momento. Da osservatori sottili notiamo non solo ogni minimo movimento, anche della più piccola e remota parte del nostro corpo, ma anche l'intenzione a farlo, il desiderio di cambiare le cose, di cambiare posizione. Potrebbe esserci una posizione più comoda rispetto a questa. Forse avremmo potuto sederci in un altro modo e stare meglio. Eh sì, ma questo non importa adesso. È molto interessante vedere cosa c'è in questo momento. Niente di più e niente di meno. Dopo 10-15 minuti che pratichiamo potrebbe sorgere qualche piccolo o grande dolore, magari un ginocchio che fa male, la schiena. Il mio invito è quello di non cambiare le cose, sopportare questo dolore. Tanto è sicuramente una piccola cosa e per un tempo anche breve. Vediamo cosa succede quando c'è un dolore, c'è un fastidio e invece di andarcene, invece di evitarlo, invece di cambiare le cose, ci rimaniamo. Stiamo con quel disagio. Che succede? Tornare a quello che c'è in questo momento, qualsiasi cosa sia. <ride> Vedere quello che c'è in piena onestà intellettuale. Non giocare alcun ruolo, non voler essere nessuno. Questo è il movimento fondamentale della meditazione. Tornare al momento presente, al qui e ora, con totale onestà, senza occultare nulla della verità, senza cercare di evitare parti di noi che ci risulterebbero sgradite. Rimanere immobili nella maniera più assoluta è l'esercizio per ottenere questo. O per vedere quanto siamo o non siamo in grado di, in questo momento, di aderire a questo atteggiamento, a questo ritorno. Ma ad ogni modo non, ha, non stiamo cercando nulla, non vogliamo ottenere nulla. Stiamo solo osservando nel piccolo, nel microscopico, nell'apparentemente insignificante quello che è il nostro atteggiamento, il nostro atteggiamento spontaneo. Adesso passiamo alla seconda parte dell'esercizio, nella quale, sempre mantenendo un'immobilità assoluta, sempre osservando il nostro eventuale impulso a muovere e ad aggiustare la posizione, osserviamo un altro movimento di fuga della realtà, che è quello che facciamo attraverso la mente. mentre siamo impegnati a osservare il respiro in ogni dettaglio e osservarlo nel corpo, nella concretezza del corpo. E mentre cerchiamo di mantenere a lungo questa attenzione, questa concentrazione sul fenomeno del respiro, a farlo ci accorgeremo che in realtà non ci riesce così facile farlo perché facilmente a questa attenzione al respiro si sovrappongono pensieri pensieri astratti, ragionamenti, progetti per il futuro, ricordi del passato anche molto recente. Portiamo la nostra mente altrove eh, anziché farla rimanere qui con quello che c'è. La mente è impegnata a pensare dovremmo cucinare stasera magari quel fatto che ho letto sul giornale stamattina o sul sito sul web quella riflessione su chi sono e come sto praticando. Pensieri, ricordi, progetti che sorgono mentre mi sono proposto di osservare unicamente ciò che c'è nel presente. Vediamo quale di queste forme di distrazione, di queste forme di sviamento, quale di queste forme di depistaggio dalla realtà più frequentemente metto in atto per portare via la mente da quello che c'è veramente da qui e ora, qualsiasi cosa sia. A volte se non siamo proprio distratti dai pensieri del tutto astratti, ci concentriamo su alcune funzioni del pensiero operativo, organizziamo cose, programmiamo, sistemiamo come se questo genere di pensieri fosse più legittimo di altri. Ma questo ci porta a non osservare ciò che c'è veramente, non osservare come stiamo veramente. L'osservazione prolungata e profonda delle sensazioni del corpo ci porta a capire qual è lo stato d'animo nel quale ci troviamo. Ma a volte questo stato d'animo non ci piace. Ora pensiamo. Portiamo la mente altrove. Stare ciò con ciò che c'è veramente in questo momento, qualsiasi cosa sia. Può essere gioia, ma può essere anche dolore, può essere piacere, ma anche noia, può essere agio o fastidio. Stare con quello che c'è è, è un'impresa estremamente difficile se vogliamo mantenerla in modo continuativo per a lungo. Possiamo vederlo in questa pratica, questa nostra tendenza, la tendenza della nostra mente a sviare, a depistare. Mentre la verità con la V maiuscola è qui, in questa sensazione del corpo di questo momento. No, non c'è nessun'altra verità. E questa è la verità profonda dell'esistenza della nostra natura umana. Quello che stiamo facendo adesso, questa esplorazione della realtà, questa ricerca della verità, non la facciamo per essere delle persone migliori, per il nostro benessere, per avere meno stress. Cerchiamo la verità non per noi stessi, ma per tutta l'umanità, per tutti gli esseri, anche non umani. E con questo proposito nel cuore ci apprestiamo ad accogliere l'unica, l'ultima, realtà che questa pratica ci presenta, cioè la sua fine, con un suono di campana. Buonasera.